Ciao oh, mister K, tu non sai chi sono io, ma io so chi sei tu. Ma sei il Fra eh? Non sono Fra. Sì, sei il Fra. Ho detto no. Mm. Ma sì, dai che sei il Fra. Fra, ma stai girando il video con Massimo? Orc. Vedi che è il Fra, te l'ho detto. Andiamo avanti, voglio fare un gioco con te, mi hai licenziato troppe volte. E sei stato anche sempre troppo arrogante, non è vero. Ilari, basta! Massimo, scusami, è la tensione. Sì, ho capito la tensione, ma sono lavato sempre che ho fatto la maratona. Guardami qua, dai. Avete finito? Possiamo andare avanti? Beh, dicevo. Ho creato un dispositivo con una spacca tutto che adesso ti farà il cervello e pagherai per la tua insolenza. Nooo! Ah, ah. Trapano la concorrenza, punta la spacca, tutto. Ma figurati dove voleva andare, sto qua. Guarda qui, Trapanino che non start, punta la Multic ed eri sul pezzo. So, so, ma questo qui non sta a cazzo, te lo dico io, ciao ha andare a lavorare. Che... Qui.